Vai finché non lo ammette continuerà ad avere un problema! Ah, ah, ah, Mi dica, signorina Chris Merigold, lei non crede che io abbia veramente uno sguardo da antagonista? Eh? Guardi che sopracciglia! Guardi che matita! Allora, signorina Chris Merigold, vogliamo parlare del suo problema? Ah, ah, ah, ah. Ha mai pensato a come risolvere questa cosa? Ah, ah, ah. Mi dica, signorina Tris Merigold! Lei ha mai pensato. Che <ride> Sei pronto Siamo dove il coda Mai lodato il sole puttano Io sono il secondo caro Non è così No mica non lo derai <ride> ho oh, chiamato eh. eh il sole. Alla il nome del sole. Ma io ho chiamato col sole? È del sole il sole. Ci vedrò alla vittoria. Granata frammentazione lanciata. No. Cioè... ma sta cosa non, non è umana, c'è cioè sta cosa. Non è a livello 80. No, 71, scusa. Scusu, scus, scus, scus, scus, scus, scus, scus, scus, scus... scus. Ah, sto burba! Aspetta. Ecco che Okay. ok che altro cancellare le robe che non interessa nessuno cancellare le okay. robe la borsa Così, così? Non riesco a mettere bene in muro mm. Allora basta, adesso lo chiamiamo no Io non dico niente Perché non posso <ride> Preso da lei, eh? <ride> anche se non ti conosco <ride> Boh, Preso ma con finito! No. Dai! <ride> Dio, dio! No! Dai cazzo! Che c'è Sì, hanno rimesso i lupi. Ma sei dentro? Sì, troppo bezzio. Sì, ero sì, sì, insieme. Ah. 99 a 1. Ah non si Eh? 190 a sì,